Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo due monocoli short focus, uno da 8x e uno da 6x. Partiamo col monocolo da 6x. La caratteristica di questi strumenti è particolare perché permettono di mettere a fuoco sia da vicino che da lontano. Da vicino intendiamo 30-40 cm sino all'infinito. Possono essere utilizzati ad esempio quando devo osservare un quadro non mi posso avvicinare, in una basilica e devo osservare dei quadri o in un museo, oppure possono essere utilizzati in natura, ad esempio per il beer watching o all'aperto. Tutte le volte devo osservare qualcosa a una distanza a partire da 30 cm all'infinito. Esistono modelli da 4x, 6x, 8x e 10x. In questo video vi presentiamo il modello da 6x e poi il modello da 8x. Buona osservazione al prossimo video.